Allora, Come vi ho promesso, nell'intervallo ho finito l'esercizio, cioè, sì, questa prima parte dell'esercizio, eh, ripercorro velocemente che cosa ho fatto, eh, semplicemente avevamo il metodo countTripStarted, count l'ho copiato uguale chiamandolo countTripEnded, dove ho modificato semplicemente la query da start terminal a end terminal. dopodiché nel controller avevamo, no, scusate, il modello già faceva queste due chiamate quindi il modello di fatto non ha cambiato nulla il modello restituisce la lista di statistiche al controller e quindi l'unica cosa in più che ho fatto nel controller il controller è arrivati qua lista di statistiche delegata al modello e un po' di AppendText per scrivere sulla finestra le statistiche che ho calcolato. Ne ho approfittato per stampare anche la data del viaggio corrispondente, quindi, come abbiamo visto ieri, io ho un oggetto di tipo localDate che è un day, per stamparlo, posso usare un suo metodo format, il metodo format. C'è come parametro un oggetto di tipo date time formatter. Quindi io voglio stampare viaggi del, tale, del giorno tal dei tali e posso usare un date time formatter tra quelli predefiniti ad esempio. Eh, ci sono, forse, sono, forse qua ecco, nella tabella qua sotto, c'è l'elenco dei date time formatter già predefiniti. Se ci va bene uno di questi che lavorano tutti, come dicevamo ieri, sul formato ISO, e quindi anno, mese, giorno, io ho scelto ISO local date e quindi viene fuori qualcosa tipo anno trattino mese trattino giorno. Eh, se non mi va bene, devo crearmi un, eh, un formatter io passando il pattern, in questo caso cioè, non, non vale la pena. No? Quindi per stampare un day metodo più semplice, usare cioè il metodo format, passandogli la specifica del formato in cui lo voglio stampare. E Infatti la prima riga è i viaggi del 2013-09-15, che è la stessa data che avevo selezionato sopra, semplicemente in un formato diverso, perché quello sopra eh, la, il calendario ha preso l'italiano perché, facciamo così da l'installazione di questo computer è localizzata in Italia quindi usa l'italiano come lingua, così, con cui mostrare le date in questo se lo prendiamo, lo, questo stesso eseguibile lo mettiamo su un PC installato in lingua tedesca vi vedere il calendario in tedesco no? ehm, invece qua sotto, non dipende dalla localizzazione, è sempre formato ISO per come l'ho usato e poi semplicemente di tutte le stazioni che avevamo aggiunto, eh, che avevamo siamo trovato, eh, mi, mi restituisce i due numeretti, no? il numero di trip che parte e il numero di trip che arriva. Vedete che alcune stazioni chiaramente sono più frequentate di altre, ma questo diciamo, di per sé non, eh, non ci stupisce. Eh, forse l'unica cosa che non ho fatto rispetto al testo, che non abbiamo curato più di tanto, è il fatto che le stazioni devono essere elencate in ordine di latitudine. Poi invece la stazione elencata in ordine di così come mi sono arrivate dal database, che non di niente. Eh, quindi questo diciamo, non lo faccio adesso, però serve una modifica ancora da fare, come facciamo a farlo? Eh, beh, nel momento, in un modo più semplice di tener conto di questo orientamento, è qua dentro il modello. nel calcolo stats, quando iteriamo sull'elenco di stazioni. A questo punto, anziché iterare sull'elenco di stazioni, così come mi è arrivato, lo ordino, ne faccio una coppia, la metto in ordine con un comparetto che tenga conto dell'altitudine e poi itero sul risultato dell'ordinamento. Se l'ordinamento che mi avessero chiesto fosse stato un ordinamento più sensato, tipo quello alfabetico, allora avrei anche potuto pensare di creare già la collection in ordine alfabetico. Station, magari rendendo questa lista già ordinata secondo l'ordinamento naturale dell'oggetto station che potrebbe essere l'ordinamento alfabetico, magari va bene per tutti, quindi bisogna sempre capire se quando devo fare un ordinamento, ordinamento va bene per tutti e allora lo, lo definisco come metodo di ordinamento naturale dell'oggetto, ad esempio quello alfabetico, oppure se è un ordinamento che mi serve solamente di quella funzione, allora in quel caso non conviene tenere sempre ordinata collection in un modo strano perché in un punto mi serve, poi magari in un altro punto mi serve diverso, come faccio? Allora rifaccio un ordinamento locale solamente dove mi serve. Questo lo, lo completo, questo solo per rimarcare che manca ancora questo punto, lo completo poi con calma, ma non adesso, non perdiamo tempo adesso su questo dettaglio, no? Quindi la soluzione che poi troverete avrà anche quel tra riga in più in questo punto, anzi mettiamolo come to do, così eh, to do ordinare playstation per eh, dove era? Ah, era qua latitudine da nord verso sud quindi deve decrescere l'altitudine, latitudine giusta? perché a nord è 90 e a è 0 qui siamo a San Francisco quindi latitudine positive da nord verso sud deve decrescere e quindi dove ero già? nel modello attitudine ok segniamocelo lo faremo a questo punto possiamo cominciare ad affrontare il punto 2 che è quello del simulatore eh, il cui mi dice, beh la data presentemente inserita rappresenta il giorno da simulare, quindi il giorno che ho scelto quando schiaccio su simula lui deve chiaramente simulare l'andamento di tutte le eh, di spostamenti di biciclette. Quindi mi faccio due domande per partire. Una qual è l'informazione, cioè la, i, dati che sto, i dati su cui la, la simulazione a a fare. quali sono i dati che la simulazione sta facendo evolvere? e poi l'altra domanda che mi faccio è quali sono gli eventi che fanno evolvere la situazione quindi sto fotografando un insieme di variabili e queste variabili cambiano cambiano perché arrivano degli eventi nuovi allora, chi sono gli eventi e quali sono i dati che cambiano? Allora, i dati che cambiano sono cioè lo stato della simulazione e l'occupazione delle varie stazioni cioè io in un di tempo sto simulando per capire quante biciclette ci sono in ciascuna stazione un dato che all'inizio lo imposto io mettendo il capo per cento della capienza massima e poi andrà avanti. Sono pari di eventi. Eventi, che cosa sono questi eventi? Sono in questo caso solamente di due tipi. Prendo la bici nella stazione di partenza, poso la bici nella stazione di arrivo. Giusto? Quindi ho questi due eh, tipi di eventi che mi fanno. Ogni volta che c'è un evento, prendo la bici si decrementerà il conteggio delle biciclette nella stazione di partenza ogni volta che un evento posa la bici si incrementerà il conteggio della bici nella stazione di arrivo sempre che si possa fare la presa o la consegna sulla base del numero di posti disponibili e di biciclette disponibili quindi l'evento in questo caso ho solo due tipi di eventi presa e riconsegna. Quali sono gli attributi dell'evento, le informazioni associate all'evento? Beh, la presa o la riconsegna entrambi avranno informazioni su qual è la stazione, qual è l'istante di tempo e eh, eventualmente anche, vediamo se ci serve anche l'informazione sul trip, sull'intera altre informazioni. Però quelle due essenziali sono? E questi eventi verranno elaborati in ordine di tempo, in ordine, non in ordine della tabella, del database, perché io nella tabella li ordina, non so neanche come siano ordinati la tabella Trips, però potrebbero essere ordinati per data di partenza, ma in realtà tra queste date di partenza ci sono anche degli arrivi, che sono eventi di tipo diverso, che saranno poi mescolati tra di loro, tra certe okay? Quindi cominciamo a prepararci ciò che ci serve per simulare questa situazione. Allora, chiamiamo, facciamo la classe simula. Allora, questa classe simula è tutto qua dentro. i dati che deve fare evolvere sono, dicevamo, l'occupazione delle varie stazioni quante bici ci sono presenti in ciascuna stazione come lo possiamo memorizzare questo? Beh, il modo più semplice è, è immaginando una mappa che da station mi mappa l'intero. quindi questo è l'oggetto simulato private map da station a integer Occupazione. Ad ogni passaggio della simulazione, ad ogni evento che capita, il contenuto di questa mappa viene aggiornato. Java, util, map. E questo è il dato principale. Dopodiché... Per, per condurre la simulazione ho anche dei parametri in input e dei parametri e dei valori in output i parametri in input che mi condizionano la simulazione essenzialmente è il giorno e il k quindi il giorno è local date day e eh, sì, già appunto time ovviamente perché devo dirtelo ogni volta, e la, diciamo il K della simulazione, il fattore di carica. Mentre i parametri di uscita cosa sono? Sono il numero di prese mancate e il numero di consegne mancate. Sono due interi. questo è ciò che entra nel simulatore questi due valori, ciò che esce dal simulatore questi altri due valori quando noi attiviamo il simulatore nel costruttore gli possiamo passare i valori su cui deve lavorare quindi il costruttore public simula riceverà la local date day e il double k sulla base di questi dati lui deve... beh, innanzitutto se memorizza ovviamente e poi inizializza le strutture dati che gli sregeranno Esempio, inizializza la mappa popolando tutte le stazioni con il K per cento di occupazione. Tutte le stazioni, come faccio a saperle? Le stazioni, le stazioni non le so io, le sa so il modello, quindi ho bisogno per poter lavorare un riferimento al modello. Simulo le informazioni che sono presenti nel simulo uno scenario sulla base delle informazioni che sono presenti nel modello, quindi il modello lo devo conoscere. Quindi tra, oltre a questi parametri mi serve anche in più, lo mettiamo come primo, un riferimento al modello, che ovviamente, qui ho dimenticato una, una tonnellata di private, a questo punto avendo il modello e i dati possiamo cominciare a eh, inizializzare la mappa mettendoci dentro il valore no, di, di, di biciclette dato da k, k volte la capienza massima quindi iteriamo su tutte S s.model.getstations per, per ciascuna stazione calcolo le biciclette da metterci prendendo il dock count cioè quanti stalli ci sono disponibili moltiplicati per k K lo intendo come 1 tra eh? 0, 0, 0 e 1, lo metto da 0 e scriviamo magari da 0.0 e 1.1 1.0 questa cosa qua si arrabbia perché questo è un double ma noi lo tronchiamo intero così Quindi se K è 0,5 metterò un numero di bici pari al 50% del numero di posti disponibili. E nella mia mappa occupazione, nella mia mappa occupazione, punto put nella station S il numero di bici che ho appena calcolato. Sono le 4 del mattino, ho messo a posto le bici. in qualche modo di sapere quale storia è simulata, quindi che qualcuno mi dica quali sono le tre di quella giornata. Allora uno può pensare, quando inizializzo il simulatore lo inizializzo così vuoto e ho finito. Poi potrei avere un altro metodo, load events, in cui mi passano, prima di iniziare la simulazione della propria, mi caricano gli eventi, mi passano gli eventi che devo simulare. E gli eventi che cosa sono? Beh, per il momento sono, chiamiamolo trips, perché chi usa il simulatore magari non sa cosa è un l'elenco delle trip che devo simulare per quel giorno quindi in questo caso è una lista di trip poi dice, guarda che in questo giorno ci sono queste trip da simulare che devo prendere e trasformarli in eventi del mio simulatore Inseriti nella in coda di no, esecuzione, quindi questo metodo load è quello che mi carica la coda di simulazione. Quindi, inserisco le strutture dati, inizieri la coda di simulazione e poi finalmente potrò far partire la simulazione. tre fasi, no? in un certo senso, che mi conviene separare concettualmente. La coda di simulazione, la coda di simulazione è una coda prioritaria di eventi. Allora, definiamo l'oggetto evento prima di poter caricare queste cose. Allora, l'oggetto evento lo possiamo definire anche come classe privata qua dentro, se vogliamo, Tanto ci serve solamente qui, oppure come classe esterna, come volete, non cambia nulla, class event, mi serve solamente qui, che cosa contiene un evento? Allora, dicevamo, un evento di dettuto contiene un, un tipo che prendi o posa poi conterrà l'istante di tempo che quindi sarà una local date o tempo, diciamo così, la stazione, queste ci servono di sicuro, sì. poi vediamo se ci serve altro l'aggiungiale. Event type che cos'è? Event type lo posso definire anche qua internamente come numerazione. conterrà semplicemente, ah dai, ci a che conterrà semplicemente due tipi di evento, cioè prendi la bici e posa la bici. Chiarano il piccadrò così a quattro lettere Questo è facile, no? È più semplice dell'altra situazione che avete fatto, qui ho solamente due eventi, prende poi. O meglio, provo a prendere e provo sì. a posare, perché mi ha detto che ci riesca, no? Perché dipende dalla disponibilità. Local date time, ci arrabbia perché non è ancora detto che date... è java.time. Ok, poi questa classe evento diventa l'inquilino, l'abitante del, della coda prioritaria. Quindi di sicuro dovremo definire l'equal slash code e anche il compattore. Definire su, sulla base di quale criterio la coda prioritaria è ordinata. E in questo caso ovviamente l'ordinamento ce l'avremo sulla base del tempo popoliamo questo, questo è l'oggetto, dobbiamo semplicemente aggiungerci tutte le cose che servono, che sono il costruttore, che sono i get resetter, niente oggi è il giorno in cui non scrivo privato. Eh? E poi ci sarà sicuramente escode equals. Non abbiamo un campo che si presti. per singolo evento, quindi in realtà dobbiamo due eventi sono uguali se tutti e tre quei campi lì sono uguali. Perché il tempo non è sufficiente, io potrei avere due eventi diversi che avvengono nello stesso istante di tempo. Per non abissi una parte una cosa un'altra, dall'altra nello stesso secondo, sono due eventi diversi. Quindi devo usare tutti e tre la funzione hash code che si fa del male e poi soprattutto dobbiamo definire l'ordinamento quindi un comparatore finisce l'ordinamento l'ordinamento questa volta lo faccio rispetto al tempo allora devo sostituire, ricordiamoci sempre che il comparatore fa una sottrazione questo meno l'altro ok quindi deve essere negativo se questo se io devo essere considerato prima dell'altro positivo se io vengo dopo l'altro in questo caso noi vogliamo l'ordinamento temporale crescente quindi possiamo ad esempio fare la sottrazione dei, dei millisecondi corrispondenti. Quindi potrei ritornare this.tempo che è un local day time Ah, guarda qua, c'è già un compare to già fatto apposta compare to other quindi delego per comparare due oggetti, e cos'è che non ti piace? Ah sì sì sì, non è ader punto Ah che simula um, event. event. confronto un evento con un altro, e quindi questo è il criterio di ordinamento, il compare to verrà usato dalla coda prioritaria per quando inserisco un nuovo evento, inserisco nel punto giusto, e per farlo gli dico vai a confrontare il tempo di questo evento col tempo di un altro evento, usando il compare to che è già definito su tempo che è un local time, local date time. Quindi non devo neanche fare io la conversione in millisecondi, salvo in viene quasi sempre delegare appunto al comparatore del tipo base su cui facciamo il confronto allora questo, a parte il fatto che è lungo 6 videate è un oggetto relativamente stupido no? contiene questi tre valori e la cosa, la cosa veramente importante è questo comparatore quindi sulla base di questo oggetto io posso definire la mia coda prioritaria. Quindi siamo qua così non lo vediamo, posso definire la mia coda prioritaria priority più di eventi, la coda prioritaria sulla base la, la cui priorità viene data dal criterio di ordinamento naturale dell'oggetto che appartiene alla coda. Eh? Dice gli elementi delle code prioritarie sono ordinate secondo l'ordinamento natu naturale, o attraverso un comparatore, ma noi non l'abbiamo dato, fornito al tempo della costruzione dell'oggetto. Allora, creiamo un nuovo. Qui ho definito semplicemente la variabile, poi nella load trips la prima cosa che devo fare è ovviamente creare la nuova coda, uguale new, priority queue, di eventi, e poi inizio a inserire degli eventi dentro questa coda. Cosa inserisco? Inserisco gli eventi di presa. io posso inserire nella in ruota tutti gli elementi che presento nella bicicletta, poi nel momento in cui prendo la bicicletta quando vado a cessare l'elemento di presa vado a inserire l'elemento di troppo della stessa bicicletta è inutile che si già adesso di troppo, perché non sono mai scorsa la bicicletta la prendo, quindi sicuro non vado vale a inserire l'elemento in troppo di una bicicletta che magari non ha preso non avrebbe senso oppure dovrei complicare la vita a dire ma questo troppo qua è, una bici che questo è l'elemento preso visto che noi non teniamo traccia faccia della bici, del numero di bici, ci complicherebbe solo la Quindi io inserirei, carichiamo, inseriamo tutti gli eventi di presa di PIC delle biciclette, che sono presenti nei trip specificati. Quindi, per tutti i trip che sono appartenenti a TRIPS aggiungo un evento alla coda coda.add di un nuovo evento ah, devo creare un nuovo evento di che tipo? event type Pick. A che istante di tempo? trip.getStartDate in che stazione? t.getStartStation. Start. Se mi piacerebbe mettere getStartStation, però purtroppo l'oggetto trip non ha riferimento a station, ma solamente stationID e stationMain. giusto? Quindi come faccio a sapere qual è il riferimento all'oggetto station? Eh no, chiedo un modello, beh. quindi diciamo model.getStationByid di trip.getStartStationID è un po' lunga sta chiamata, ma crea un nuovo evento, l'evento ha tre campi, andiamo a capo così forse si legge meglio, il tipo di evento, il tempo associato all'evento e la station associata all'evento, l'oggetto trip che mi viene passato non ha un campo station, ha solo station id e station name, per avere Campo Station eh, chiedo al modello, senti io ogni ID mi dà la station, visto che tu sei il modello, ovviamente hai le informazioni. Quindi devo andare a implementare questo metodo nel modello. Creiamo questo metodo, allora, qui servirebbe magari una mappa eventualmente, no? che mappa gli ID sugli oggetti station, ma se no facciamo in fretta. Eh, qui ho tutte le stazioni, this.getStations e ForStation, ok? Per ciascuna di queste, se s.getStationID uguale a startStationID, allora questa è la stazione che voglio altrimenti se non la trovo che non dovrebbe mai succedere ritorno a e poi con un bel to do grande sostituire con una map se abbiamo problemi di prestazione dentro il model comunque, non avete il simulatore. Il simulatore ha già, ha già i, i suoi problemi a gestire gli eventi, figuriamoci se lo facciamo gestire anche le mappe per il lookup delle stazioni per i D. Quindi, tornando nel simulatore, ho inserito questi eventi. E quindi sono pronto a cominciare a simulare, Mi posso passare alla fase 3. La fase 1 inserito i dati di base. Fase 2 inizio la coda di situazione, fase 3 va, va, E ti dà sempre soddisfazione chiamare un metodo run. E qua è il metodo del ciclo di situazione base. Estraggo un evento, lo guardo in faccia, faccio quello che devo fare. Tra l'altro faccio ciò che devo fare, dovrò sicuramente aggiornare sia lo stato del simulatore, quindi l'occupazione, sia gli output che sto calcolando, e ovviamente anche eventualmente la corda degli eventi aggiungendo nuovi eventi. Al allora, metodo run, a ah. while event. è uguale coda.pol che ottiene e cancella la testa della coda finché questa roba è diversa dal nulla. Non ti piace? Va bene, event A. Quindi, eh, faccio un po' una coda, memorizzo i metri con un cuore più salvo i metri dalla direzione solvata e diventa una se deve essere nulla 1 proprio da lavorare se non la esco Sì, è un po' condensato avrei potuto vedere se la coda non è vuota allora prendi l'evento sarebbe stato più leggibile a ah, questo E è un evento da elaborare da processare di che tipo è? È punto event type. Allora, posso avere case pick e poi posso avere il case Se non è né pic né troppo abbiamo dei problemi. Okay. E quando lui ha finito di iterare questa cifra vuol dire che ha svuotato la coda degli eventi ma niente da fare, posso ritornare. Cosa devo fare quando prendo la bicicletta? Che per ora la coda degli eventi è ancora solo eventi di questo tipo per il momento, okay? Quando prendo la bicicletta, innanzitutto devo vedere se la posso prendere o no. Giusto? Devo vedere se la stazione da cui la voglio prendere ha ancora disponibilità. Quindi vado a vedere quanti posti ci sono ancora nella stazione... Quale stazione? E, beh, eh, e punto get station. l'evento E va ah, dentro, perché si chiama GetS, non get station, sta roba qua? Eh, come l'ho chiamato questo qui? Ah station S, perché pigrizia? So, ah, è vero che è più lungo così, ma poi dopo diventa leggibile, altrimenti se la chiamo solo S. Ovviamente se la abbiamo anche qui, 18 volte sotto. Allora, quanti posti ci sono, quanti posti sono già occupati in questa stazione? Allora, se ci sono 0 bici, non posso prenderla. If posti uguale a zero... così impossibile prendere una bici stazione vuota e quindi qua è un errore cioè incremento di 1 il numero di prese mancate e ovviamente non avendo preso la bici non vado ad aggiungere l'evento di posa di restituzione di quella bici inventare e quindi finisce lì se invece ci sono bici da prendere prendiamone una prenderla significa decrementare di uno la disponibilità l'occupazione di quella stazione e quindi occupazione put e punto col valore uguale posti meno 1 facciamo Quindi ho preso la bici, quindi tengo conto, decremento di 1 la disponibilità di biciclette in quella stazione e adesso devo schedulare l'evento di riconsegna. Allora, l'evento di riconsegna sarà ovviamente quindi coda.add di new event. il primo campo è il tipo di evento quindi event type punto trop e poi gli altri due mi creano dei problemi perché devo dire a che ora e in che stazione li riconsegno e come faccio a sparare io ho in mano solamente l'evento di presa per sapere quando e dove dovrò consegnare la bici, dovrei ricordarmi qual è il trip da cui questo evento di presa è stato generato. Giusto? Perché nel trip c'è indicato che quella bici l'ho presa qui e l'ho posa Quindi per poter inserire l'evento di riconsegna ho bisogno di ricordarmi nell'evento di presa qual era il trip essenzialmente, l'oggetto trip. No? E finora ho preso degli oggetti trip la prima metà, la parte di presa, perché inserisco tutte le prese Per inserire le consegne in realtà mi serve ancora l'oggetto trip per andare a interrogare sul tempo di arrivo e la stazione di arrivo. Quindi in realtà... Subito, ci arriviamo quando lo scopriamo nell'evento ci sono informazioni che sono legate espressamente alla simulazione ma anche in questo caso c'erano informazioni che servono per generare degli eventi arriscati Che mi salvo dei dati che mi serviranno poi quindi qua lasciamo in sospeso questo metodo e dobbiamo andare a modificare l'evento aggiungendo un campo. E il campo che dobbiamo aggiungere è il trip. Non ci facciamo quasi nulla, semplicemente dobbiamo salvarcelo. Quindi nel costruttore aggiungo il campo. e poi avrò un metodo get trip e basta. Lui non interviene né nell'ordinamento, né nell'hashcode, niente, è un campo in più, è giuntivo, mi un porto dietro. Questo vuol dire che quando io vado a popolare la lista degli eventi Qui, ho messo i dati che veramente mi servivano, ma in più devo mettere un dato che al momento non serve a nulla, ma al, quando elaborerò l'evento di PIC mi servirà, che è il TRIB. T. Ti piace? Ah eh sì, perché l'ho messo nella parentesi sbagliata. A questo punto dentro l'evento ho ancora la memoria del trip che mi aveva generato questo evento, e quindi quando vado a fare il pick mi chiedo qual è il tempo di arrivo. Allora, il tempo di arrivo me lo dice, dall'evento vado a prendermi il trip e dal trip adesso posso avere il tempo di arrivo che è il get and. and and date, ecco quello, primo. E così anche la stazione di arrivo è appunto get trip, me la faccio dire dal trip, get end station. Di nuovo devo fare il giro di prima perché lui mi dà lo station id e devo chiedere al modello di convertire lo station id in una station. E poi mi serve il quarto parametro che è il trip. Di nuovo è nel costruttore, adesso ho quattro parametri. In questo caso però non mi serve salvare più nulla e quindi posso mettere un lull, oppure oh, rimettiamo t stesso, dai. Eh, lo replico, visto che ce l'ho, non mi costa niente metterlo. Cioè, quindi ogni evento sia di pick che di drop si porta dietro l'informazione della riga trip della tabella che la genera quando inserisco inserisco iniettato di data all'esterno mi salvo il trip quando rigenero un evento nuovo a partire da un evento elaborato mi salvo sempre quel dato. e direi che il PIC dovrebbe essere a posto. il drop è più facile il drop è più facile perché mi basta solamente verificare se funziona o no cioè se è possibile o se non è possibile anche qua devo chiedermi quanti posti occupati ci sono? qui siamo nell'evento di troppo, eh, perché mi dice in generale, dovrebbe locale, duplicarsi perché si chiamava già qua, lo switch fa schifo, posti 2 Quindi è già tutta piena la stazione di arrivo? Cosa vuol dire? Se, posti, se la stazione di arrivo, l'occupazione della stazione di arrivo evento.getStation, beh, c'è questa. già, scusate, lo stavo ricalcolando, ma ce l'ho già. Se l'occupazione, del numero di bici presenti è uguale alla sua massima, se, già, se, se, se, se tutti i posti sono pieni. Qual è la sua massima? Ma me ce l'ha il modello. Perché in realtà l'oggetto station già a sua volta ha il campo, eh, come si chiamava? doc count quindi se questo è già uguale a e.getStation.getDocCount è tutto pieno consegna impossibile e quindi non potrò fare altro che con, eh, incrementare il numero di errori quindi consegna consegne mancate più qui. se invece non è tutto pieno ok posso riconsegnare andando ad aggiornare l'occupazione della stazione e appunto get station mettendo posti più uno E non devo rischiare nulla di nuovo, finito. Ci dovremmo aver fatto tutto, non ci resta che farlo funzionare. Prese mancate, prese consegnate, bisognerà aggiungere più che un getter o set, perlomeno un getter. Questo perché si arrabbia e dice che il valore di K non è usato, non è vero, l'ho usato. Eh, cosa, cosa dobbiamo fare per finire? Eh, dobbiamo andare nel controller in questo do simula anche qua, eh, chiamare i metodi nell'ordine giusto. Quindi abbiamo il DAY qui, perdono di tempo, non ho controllato gli errori, eccetera. Eh, quindi una versione completa aggiungo tutti i controlli. Però adesso andiamo dal punto di vista logico cosa dobbiamo fare. Abbiamo un giorno, dobbiamo prendere il valore di K, prendendolo da dove? Avevamo lo slider get value diviso 100, perché lo slider faceva vedere i numeri da 0 a 100, e a questo punto possiamo inizializzare il simulatore. new simula e il simulatore ha bisogno di tre parametri, il modello che ti passo ovviamente, il giorno e il k. Poi una volta che ho inizializzato il simulatore, a questo punto inizializza la disponibilità degli stalli a k per cento del pieno, Devo caricargli gli eventi, quindi dovrei fare sim.loadTrips, questo vuol dire che adesso le devo prima calcolare questi trips, non ce l'ho ora una, una lista dei trips del giorno, e subito dopo potrò fare sim.run. Lavora e quando hai finito stampo cosa, sim.get consegne mancate e sim.get sì, prese mancate che sono i due risultati della simulazione ah, a livello di diciamo quelli di flowchart non ci sono ancora le istruzioni perché stiamo finendo il tempo okay, Il controller prende il simulatore e dice fai questo lavoro eh, a seconda dei casi il simulatore lo possiamo creare dentro il controller oppure lo crea il modello del controller questo mi, raccom mi raccomando fatto qui perché dovendo costituire due valori per non farmi una classe che ripensi in due interi e non complicarmi la vita, sono quattro istruzioni um, ciò che manca ancora per poterlo testare è un metodo che mi calcoli tutti i trip della giornata allora io dovrei a questo punto avere una lista di trip chiedendo al modello get trips by day, by day, by date di questo giorno, dimmi quali sono i trip che si svolgono in questo giorno, visto che ho scelto il giorno, controllare che non siano zero, perché se no non c'è niente da simulare, e poi passarlo adesso noi questo metodo non ce l'abbiamo ma dovremmo fare il metodo del model e a sua volta poi il metodo del DAO che faccia la query nulla di complicato ma di sicuro in tre minuti non ce la facciamo quindi non sono neanche il grado di dire al 100% che si fare la funzione, come vedete il flusso logico grosso modo è questo la cosa che poi lo completo e eventualmente lunedì lo discutiamo insieme se vengono dei problemi o altro quando lo pubblico. La cosa importante quando pensate alla simulazione, secondo me, è sempre pensare separatamente a questi tre momenti. Quali sono i dati che devo fare evolvere e quindi i risultati che devo calcolare. Quali sono gli eventi che possono succedere e poi le regole di come, tra, come tratto i singoli eventi, cioè il metodo random. E la definizione della classe evento forse è la cosa più difficile di tutto perché devo prevedere qualche cosa che viene messo lì da parte e poi lo tirerò fuori dopo e nel momento in cui lo tiro fuori devo avere tutte le informazioni che mi servono per poter decidere cosa devo farci. Ok? Allora lasciamolo così al 98% in sospeso e eventualmente ne riparliamo lunedì se avete dei dubbi. Domani invece avrete un altro esercizio, sempre di simulazione, proposto in laboratorio. It was